Oh. Mm -hmm. Signore Dio, fammi sentire la Tua mano che stringe la mia. Non posso stare lontano da Te, Tu sei il respiro dei giorni miei. Spesso io cado Non ti lascerò mai più, ti amo Gesù, ti amo Gesù, ed io no, non piangerò, se ci sei tu con me Gesù, pace mi dà una corda che non si spezza mai Gesù, io non ti lascerò mai più, ti amo Gesù, ti amo Gesù, e io no. mai più. Ti amo Gesù, ti amo Gesù. E io no, non piangerò, se ci sei tu con me Gesù, pace mi dà. mi da